Clandestino, il progetto dell'Associazione Antologi, è presentato questa mattina al Liceo Classico Rapisardi di Paternò in un video reportage, il dramma dei migranti. Ed eccoci rientrati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale, si chiama Clandestino, il progetto dell'Associazione Antologi, è presentato questa mattina al Liceo Classico Rapisardi di Paternò in un video reportage, il dramma dei migranti.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 Un progetto espletato per conto della Regione siciliana, Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, nell'ambito dell'APQ dell Giovani Protagonisti di Sede del Territorio, Creazione Giovani. Noi ci siamo concentrati sulla legalità toccando un tema dell'immigrazione dell che ha sempre riguardato la Sicilia, la nostra terra, ma negli ultimi anni è diventato proprio di massa, nel senso che mediaticamente è un argomento all'ordine del giorno, ma spesso viene trattato in una maniera eh, diversa da quella che è stata quella come la proponiamo noi, con le testimonianze nude, e crude, in questo senso, di chi si imbarca sperando di arrivare, poi ce la fa, ma molti non ce la fanno. Voi avete realizzato un reportaggio, ci sono anche testimonianze dal vivo di migranti che raccontano la loro drammatica situazione. Sì, noi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di eh, incontrare dei ragazzi, perché poi sono nostri coetanei, anche se dal punto di vista della fisicità ne dimostrano molti di più perché hanno un vissuto molto più pesante dei loro coetanei diciottenni o ventenni occidentali. E siamo stati nei centri del Siracusano ad Avola, a Priolo Gargallo e ad Augusto e poi c'è un gemellaggio, una chicca, una cosa in più con il centro di accoglienza di Martina Franca in provincia di Taranto, quindi in Puglia e lì abbiamo ascoltato dalla loro voce e guardandoli negli occhi che fanno veramente emozionare i loro racconti di vita Viviamo questa situazione da anni, ma quanto ancora oggi è importante parlare di immigrazione? È importantissima, la soddisfazione più bella che stiamo avendo girando in tutte le scuole della Sicilia, tutte le nuove province della nostra isola e che magari su 100 ragazzi poi solamente 3-4 prendono la parola come è logico che sia però quei 3-4 ci dicono, ci ringraziano per avergli sottoposto una tematica, una problematica in una maniera neutrale e soprattutto diversa da come la fanno passare i mass media come dicevo prima alla fine loro, i nostri ragazzi riconoscono che al di là del video ci sono dei loro coetanei semplicemente più sfortunati ma identici a loro e questa è la cosa bella che non si soffre fermano sul colore differente della pelle, ma guardano quello che eh, indicano i loro occhi, le loro labbra e eh, la loro fisicità. Inserita nel progetto anche la poesia La ruota che gira e rigira di Rino Scurria. A rota gira e vota. A varca tira ritta pento porto. tanturi mari a cielo aperto. Ogni africano ammuccia o so sconforto, tenienno a mente o soci triste deserto. A varca tocca e vasa a terra antica, gentili e di cultura ma embriaca, isola sempre aperta, mai nemica per l'accoglienza, figlia e naca. A varca se svacanta nenti e a tutti cori e arma s'arrivota, guardando mare in cerca di tanta gente. O siciliano, a vita è nella rota, tu che scopristi America accoglienti, a varca è a stessa e a rota, gira e vota.